Ciao, sono Iris, titolare dell'agenzia Iris Viaggi, specializzata da anni in viaggi di nozze e matrimoni all'estero. Aiuto gli sposi nella scelta del viaggio di nozze perfetto, per fargli vivere esperienze uniche e memorabili. In questo video ti voglio parlare di come non cadere nella trappola del prezzo più basso e la soluzione per scegliere il viaggio di nozze perfetto, ma lo scoprirai subito dopo la sigla. In questo momento probabilmente ti stai rivolgendo a più agenzie di viaggi per la richiesta di vari preventivi e li stai magari anche ricevendo, ma quante di queste agenzie di viaggio ti stanno giustificando l'itinerario, ovvero la scelta di un particolare resort o magari di un particolare servizio? Io scommetto che pochissime di queste agenzie ti stanno spiegando a fondo le loro scelte e giustamente per te i preventivi sembrano tutti similari e allora andrai alla fine a scegliere il preventivo con il prezzo più basso. Ma stai attento che il prezzo più basso non è sinonimo di un viaggio comodo e sicuro, che ti ricordo il tuo viaggio di nozze è il viaggio più importante della tua vita devi fare attenzione perché il prezzo non è l'unico fattore da considerare nella scelta finale e ora ti voglio svelare i parametri importanti da valutare per non cadere nella trappola dei prezzi e confermare magari un viaggio che non è quello desiderato quando ricevi un preventivo ti viene spiegata la scelta di un determinato orario di volo, hotel, escursioni e pasti? Devi fare attenzione, perché tutti questi servizi comportano una variazione di prezzi, però a discapito della tua comodità e tranquillità. Per esempio, uh, mh, sei in giro a New York, giri tutto il giorno, sarai stanco la sera. Non è meglio scegliere un hotel vicino a una fermata della metro o magari vicino a un ristorante in tal modo che la sera sei comodo e tutto a portata di mano? Oppure eh, per esempio per un centinaio di euro in più non è meglio magari scegliere un volo diretto anziché un volo che arriva alla stessa destinazione ma con uno scalo? Un altro importante parametro da valutare sono le escursioni, che secondo me alcune di queste sono da includere nel preventivo eh, per poterle poi visitare, perché appunto alcune, come per esempio l'Antilope Canyon o la prigione di Alcatraz, vanno prenotate mesi prima per potervi accedere, altrimenti non si possono visitare. E di certo tu non ti vuoi perdere un'esperienza unica e memorabile in un viaggio di nozze che è il più importante della tua vita mi raccomando stai attenta nella scelta del tuo viaggio di nozze perfetto non cadere nella trappola del prezzo più basso se invece vuoi stare tranquilla comoda e sicura che ci sia una guida che pensi a tutti questi dettagli, allora fissa un appuntamento. Puoi contattarmi scrivendomi una mail a infochiocciolairisviaggi.com oppure al telefono al 348-7396-971 e ti aspetto perché ho in serbo per te un'esperienza unica riservata solo a te.